Allora se non c'è nessun altro vogliamo leggere il Vangelo di Luca leggiamo Luca Gloria a Dio capitolo 21 Luca 21 Gloria a Dio che è il passo analogo di Matteo 24 e leggiamo dal verso 24 fino al verso 33 e leggiamo sempre nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo che è benedetto in eterno Amen. e cadranno per il taglio della spada saranno menati in cattività fra tutte le genti qui sta parlando di Israele e degli ebrei e Gerusalemme ecco qui che sta parlando di loro Sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili siano compiuti. Poi appresso vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle, nella terra, angoscia delle genti con smarrimento, rimbombando il mare e il fiotto, gli uomini spasimando di paura ed aspettazione delle cose che sopraggiungeranno al mondo, perciò che le potenze dei cieli saranno scrollate». E allora vedranno il figliuolo dell'uomo venire in una nuvola con potenza e grande gloria. Ora, quando queste cose cominceranno ad avvenire, riguardate in alto, alzate le vostre teste, perciò che la vostra redenzione è vicina. E disse loro una similitudine. Riguardate al figo e tutti gli alberi, quando già hanno germogliato, voi vedendolo,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 la somma della tua parola è la verità non potrai mai capire un verso da solo se lo escludi da tutto il contesto biblico tutto comincia con il, con il verso numero 7 quando a un certo punto uscendo fuori dal tempio il Signore Gesù dice queste parole ai suoi discepoli vedete tutte queste pietre era il tempio di Gerusalemme, era il secondo tempio di Gerusalemme era la presenza di Dio da dove usciva la presenza di Dio, da dove uscita il fuoco di Dio da dove usciva la parola di Dio non avere quel tempio significava non avere Dio non avere la presenza di Dio e allora Gesù disse le vedete queste pietre? io vi dico che non rimarrà pietra sopra pietra e i discepoli gli fecero la domanda del milione signore qual è il segno? benissimo c'è sempre un segno il Dio non lascia il suo popolo senza segni oggi noi abbiamo tanti segni ma questi segni hanno un fondamento che si chiama la verità Cristo stesso, la Bibbia, la parola di Dio e allora il Signore Gesù fa tutto un discorso e comincia a parlare dei segni e gli dà la data, la fine dei tempi, nell'ora più buia, perché praticamente poi, riassumendo tutto quello che abbiamo letto, lui presenta dal verso 29 la parabola del fico. Ma prima aveva detto delle cose e ha detto a cominciare dal, dal, dai primi capitoli, dai primi versi di questo capitolo che praticamente sarebbe nel verso 24 che gli ebrei sarebbero menati in cattività fra tutte le genti, gloria a Dio e quindi da lì sarebbe cominciata questa diaspora ma a un certo punto il Signore ha detto che questo tempo, che sarebbe durato due giorni, duemila anni e così è stato, questo è profetizzato in Osea, gloria a Dio, capitolo 6, mi pare verso 2, questo tempo sarebbe finito. E lui ha detto, e saranno menati in cattività fra tutte le genti e Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili non siano compiuti. Uh -huh. Alleluia! Come si è adempiuta la parola di Dio? Uh -huh. Perché nel 1948 gli ebrei tornano nella terra di Canaan, uh -huh. tornano nella terra di Canaan e tutti che dicevano gli ebrei non sono popolo di Dio, ah non sono popolo di Dio? e perché dopo duemila anni il Signore li ha riportati nella sua terra Amen. e il Signore riferendosi a questo nel verso 29 ha detto riguardate al fico il fico se tu leggi Geremia 8.13 o 6.9.13 sea se tu leggi la caduta di Adamo ed Eva che si copersero con dei fichi il fico è Israele Gesù quando disse al fico seccati non portare più frutto seccati si seccò subito Israele sono duemila anni che si è seccato c'è anche la profezia di, delle ossa secche di Ezechiele che a un certo punto si, si riformarono queste ossa che lì è solo Israele non c'entriamo niente noi si riformarono e si è riformato oggi lo Stato di Israele ma in quelle ossa non c'era spirito oggi Israele si è riformato ma non ha lo Spirito Santo ma molto presto riceveranno nuovamente il candelabro che è lo Spirito Santo che è la parola di Dio che è la luce di Dio ma la Chiesa non ci sarà più e allora Israele entra a gamba tesa nella sua terra, che quella terra è di Israele benedetto il nome del Signore e non conquistano Gerusalemme perché qui dice che a un certo punto Gerusalemme sarà calpestata per un tempo finché siano compiuti i giorni dei gentili ma questa profezia si compirà nel 1967 con la guerra dei sei giorni c'è stata una guerra che è durata sei giorni e in quei sei giorni riconquistarono Gerusalemme. Perché è durata sei giorni? Perché il settimo giorno è Shabbat e si devono riposare. Lì c'è stata proprio la mano di Dio. Niente è coincidenza. Possiamo riposare tranquilli. E il Signore dice: dopo che sarà riconquistata Gerusalemme nel verso 25 è scritto dopo vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle, nella terra e quando dice la parola segni nella luna nell'originale il termine segni, semeglia, significa anche bandiera e dopo che Gerusalemme è stata conquistata hanno conquistato la luna e ci hanno messo una bandiera ditemi voi se non siamo alla fine dei tempi no. ditemi voi se mancano mille anni perché Gesù rapisca la sua chiesa o mancano cento anni o mancano cinquecento anni benedetto è il santo nome del Signore ditemi voi se non siamo alla fine dei tempi e disse loro una similitudine dice nel verso 29 riguardate al fico riguardate agli alberi quando questi hanno germogliato, quindi quando è che Gerusalemme ha germogliato, che Israele, scusate, ha germogliato? Nel 1948, dopo 2000 anni, ha germogliato. Allora dite, sappiate che l'estate è vicina. Nel linguaggio rabbinico l'estate è Gesù il Messia, cioè loro non conoscono Gesù ma conoscono il Messia. Per gli ebrei l'estate significa il Messia e qui sta dicendo sappiate che il Messia è vicino e poi dice io vi dico che questa generazione non passerà finché tutte queste cose non saranno compiute. E dal 1948 la generazione sta per scadere perché la generazione dura dai 70 agli 80 anni e tutte queste cose si sono adempiute in tutti questi anni tutti questi segni si sono adempiuti in tutti questi anni quali segni? Lo, lo dice qua vi saranno guerre ovunque vi sarà una grande tribolazione quale non c'è mai stata ma noi non vi passeremo questo è scritto in Matteo 24 verso 21 ma prima di questa cosa vi saranno guerre ovunque vi sarà violenza come non c'è mai stata vi saranno segni nel cielo oggi siamo pieni di segni i cieli sono inquinati l'arpe che ci fanno i terremoti le scie chimiche Amen. gli aerei stessi sono un segno ci sono segni dappertutto ma solo la Chiesa può capire queste cose quando Gesù è nato il Signore ha usato le stelle del cielo per far capire ai re magi che stava nascendo il Messia ma chi ha riguardato le stelle? pochi non erano tre, anzi se vogliamo attenerci alla tradizione dice 40 ma non sappiamo i numeri e non ci interessano questo significa che un piccolo gruppo è riuscito a capire i segni delle stelle del cielo ancora oggi c'è una piccola greggia che sa riconoscere i, cieli, il, i segni che si trovano nel cielo e poi dice che vi saranno fammi ovunque, mai come oggi L'Africa è stata così colpita nell'arco della storia e tutta la fame sta sopraggiungendo in tutto il mondo. In Venezuela vogliono cominciare a mettere il microchip per fare la spesa. Tutte queste cose le, la Chiesa le deve sapere, le dobbiamo sapere queste cose. Mezza Europa sta cominciando a tirare fuori il microchip per tutto. Dobbiamo conoscere queste cose segni nel cielo, mai come oggi stanno parlando di apparizioni di madonne, di extraterrestri, okay. C'è una nuova materia che si insegna all'università che si chiama l'ufologia, tutti vogliono sentirsi parlare di extraterrestri e di marziani, ma quando tu gli dici che gli extraterrestri in verità esistono, ma sono angeli che ci sono quelli caduti e quelli buoni, nessuno vuole sapere niente di questi extraterrestri, nel senso che non sono terrestri. Ma quando gli parli di marziani con le antennine di color verde, quello lo accettano. E allora la domanda del milione è, esistono gli extraterrestri? Sì, esistono, ma sono demoni, Amen. anzi demoni, sono angeli caduti, esistono, prendono le persone e le rapiscono e le violentano, ma è stato scoperto da costoro... E alcuni di questi che sono stati presi solamente dicendo il nome di Gesù Cristo sono stati immediatamente lasciati e non erano credenti ma poi lo sono diventati sì. Benedetto il nome del Signore è scritto che chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato se ti vengono a visitare che non sei un credente per dire e tu invochi il nome di Gesù c'è liberazione nel nome di Gesù c'è liberazione queste cose le dobbiamo sapere perché il mondo ne sta parlando i mass media del mondo ne stanno parlando e che faremo noi che siamo la chiesa di Gesù Cristo faremo silenzio? c'è pena di morte per chi fa silenzio biblicamente parlando i segni sono il terrore è scritto che gli uomini spasimando di paura e di aspettazione oggi c'è molto terrore c'è molto terrorismo. Il terrorismo mette paura, Bene. mette terrore. Alleluia! Il terrorismo è stato profetizzato. Benedetto è il santo nome del Signore per il rimbombare delle onde. Quando mai? Quando mai il rimbombare delle onde ha messo paura all'umanità? Quando mai l'uomo ha avuto paura del mare? Il mare fa paura solo ai marinai, a chi vi entra dentro, ma chi sta nell'entroterra che paura ha del mare. Oggi il mare sta entrando, oggi i tsunami stanno entrando nella terra, oggi il mare sta provocando terremoti che scrolleranno tutte le città e i scientifici stanno dicendo che il mare fa, provocherà molti terremoti. E questo è stato profetizzato duemila anni fa, quando il mare tutti questi problemi non li creava e queste cose la Chiesa le deve sapere deve sapere che la generazione è cominciata nel 1948 e che tutte queste cose si sono create dopo, non prima l'Unione Europea si è creata dopo dove sorgerà la bestia e l'anticristo la OTAN, tutte queste cose sono state create dopo questi sono i nostri tempi benedetto il nome del Signore è scritto in Abacuc. No, no. Osea Gioele Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc ah. Alleluia. Abacuc, verso 6 è scritto per, parlando degli ultimi tempi. Anche perché nel verso 2 poi dirà, ma avverrà la fine dei tempi. Questo nel verso 3. Nel verso 2, quindi no, nel verso 6, parlando della fine dei tempi, dice Perciò che ecco, io fo muovere i caldei, quell'aspra e furiosa nazione che cammina per tutta la larghezza della terra per impossessarsi delle stanze che non sono sue. I caldei sono in parte l'Iraq e in parte Ur dei caldei è sopra Israele. Gli ISIS sono nati in Iraq, gli ISIS stanno propagando, facendo propaganda della loro, la chiamano Santa Guerra, e stanno arrivando in tutto il mondo e stanno cominciando a entrare nelle stanze nostre. Noi abbiamo delle sedi nel mio lavoro che sono state occupate da questi che stanno venendo da tutto il mondo. Qui è scritto che cammineranno per tutta la terra e si impossesseranno delle stanze delle case degli alloggi che non sono loro questo è stato profetizzato 2650 anni fa e parla dei nostri giorni ma il Signore ha detto non temete quando voi vedrete queste cose il Signore ci ha dato un comandamento non lo ha dato al mondo lo ha dato alla Chiesa queste cose fanno paura sì ma non devono far paura a voi perché noi non passeremo per la grande tribolazione noi non passeremo le grandi tragedie della grande tribolazione però vedremo la pretribolazione i segni che stiamo vedendo non è la tribolazione come alcuni dicono siamo nella grande tribolazione a ah sì e chi è l'anticristo e quando è stato fatto il patto di Daniele 9,27 della ricostruzione del tempio ma cosa stiamo dicendo? Non stiamo nella grande tribolazione, ma stiamo vedendo i segni della pretribolazione e sono questi, noi stiamo vedendo questi segni. In Sofonia, capitolo 1, verso 2, e 3, verso 11 e 18 parla di una grande crisi globale, economica. Parla che tutti gli animali della terra moriranno, ci sarà una grande moria e nomina i pesci che moriranno tutti. Oggi c'è una grande moria dei pesci. Gli animali si stanno cominciando a ribellare, stanno cominciando ad attaccare l'uomo. Tutti questi segni, cari fratelli, li stiamo vedendo sotto ai nostri occhi. Ma erano pochi i magi. Erano pochi quelli che si sono accorti dei segni che stavano su nel cielo, nella terra, fra le nazioni, l'apostasia nella Chiesa. Sono stati pochi, pochissimi. Anche se il Signore vuole salvare tutti, Belli. ma non tutti vogliono essere salvati. Allora Dio rispetta. Gloria allo Spirito Santo. C'è stata una riunione che è culminata ieri, è la famosa riunione della cospirazione ormai nata da oltre 50 anni, il Bildenberg, dove tutti gli uomini più potenti del mondo, politici, bancari, eccetera, eccetera, si uniscono e praticamente si dice che da qui a pochissimi anni vogliono togliere la moneta cartacea e mettere la moneta elettronica, tutto si muoverà tramite internet, internet www è un vav, vav, vav, lettera ebraica e significa sei, sei, sei. Tutte queste cose noi le stiamo vedendo sotto i nostri occhi. Tra un po' ci ritroveremo in un mare di guai senza la moneta cartacea, con tutto quello che provocherà. Gesù ha detto, io vi dico queste cose in maniera tale che quando queste cose succederanno, non siate colti di sorpresa non siate scandalizzati noi dobbiamo essere pronti agli eventi che vedrà la Chiesa fino a un certo punto non sappiamo fino a che punto il Signore permetterà ma sappiamo una cosa che molto presto lo ripeto molto presto dice il Signore nella sua parola suona la tromba la Chiesa sarà tolta da quel momento comincia a contare sette anni e ci saranno i sette anni peggiori che l'umanità ha mai passato dove quasi tutta l'umanità morirà e se non muore tutte perché è perché all'ultimo c'è quello che veramente si chiama la seconda venuta di Cristo, perché la Chiesa non sta aspettando la venuta di Cristo, la Chiesa sta aspettando il rapimento della Chiesa, perché la Chiesa se si mette a dire che sta aspettando la venuta di Cristo, poi la confondono e gli dicono tu passerai per la grande tribolazione, no! Perché io non sto aspettando la venuta di Cristo, sto aspettando il rapimento della Chiesa per tornare dopo sette anni nella seconda venuta di Cristo. Insieme a Lui io tornerò, che sono la Chiesa di Gesù Cristo. Cerchiamo il Signore oggi, avvertiamo, parliamo di Lui, predichiamo queste cose. Io le dico e mi dicono, ma tu credi a queste cose? E tu credi, credi che vieni da, dalla scimmia? Credi che tuo nonno era un orangotango? Credi che il cielo, la terra si è creato tutto da, da solo? Dice sì, io credo in queste cose e io pure credo in quest'altre gloria a Dio alleluia. non vergogniamoci dell'Evangelo di Gesù Cristo alleluia. Alleluia. alleluia e soprattutto crediamo noi nell'Evangelo sì, di Gesù Cristo di e dimostriamolo con i fatti no, predichiamo queste cose ai nostri bambini leggiamo la Bibbia così sappiamo quello che gli dobbiamo dire e gli facciamo vedere ciò che è scritto se no come facciamo a dimostrare la verità Paolo lo ha detto ai Romani se non vè chi predica se non vè chi annuncia l'Evangelo chi crederà? È un comandamento di Dio, Alleluia. Il Signore ha deciso nella sua infinita misericordia di usarsi della Chiesa per predicare e insegnare l'Evangelo, Alleluia. Ora è sempre lui perché se qualcuno crede è perché lo Spirito Santo lo ha compunto, non perché noi siamo bravi. Ma il comandamento è: predichiamo, annunciamo, avvertiamo al mondo che qualcosa deve avvenire in questo mondo perché il mondo non vuole sentire barzellette non vuole sentire prosperità non vuole sentire bla bla bla vuole sentire parola vera parola vivente, parola profetica Gesù lo ha detto in Apocalisse io sono, ha detto Gesù, io sono lo spirito della profezia tutta la Bibbia è profezia e noi stiamo vedendo sotto ai nostri occhi come questa parola profetica più ferma di ogni tempo come dice l'Apostolo Pietro è ferma è salda e si sta compiendo sotto i nostri occhi, ormai tutto è compiuto, quello che doveva essere compiuto, manca l'ultimo tassello, la generazione dura Salmo 90-10 dai 70 anni agli 80 anni, sta finendo il tempo, non sappiamo se tornerà, se suonerà la tromba tra un anno, tra un giorno, tra cinque anni, tra otto anni, non lo sappiamo, ma quei 70-80 anni stanno passando e in questo l'arco di tempo che nessuno sa il giorno e l'ora, succederà il rapimento della Chiesa. Non conosciamo il giorno e l'ora, ma conosciamo il tempo. E dire io non conosco il tempo significa negare il consiglio di Dio una volta e per sempre annunciato. E con queste parole... Vogliamo andare in preghiera, fratelli miei, vogliamo invocare lo Spirito Santo che ci illumini, che Lui è la luce, se Lui non ci illumina possiamo predicare, dobbiamo predicare quanto vogliamo, ma non capiamo per capire ci vuole lo Spirito Santo non si tratta di lauree si tratta di illuminazione che viene da Dio alleluia, poi va bene studiare gloria a Dio, questo è biblico ma è la luce dello Spirito Santo che ci rivela le verità assolute di Dio, quindi adesso venite qui davanti fratelli miei invochiamo il Signore, preghiamo il Padre nel nome di Gesù per la potenza dello Spirito Santo la Santissima e benedettissima trinità di dio alleluia venite davanti fratelli miei mentre la sorella paola ci guiderà nell'adorazione nell'ingraziamento nella preghiera amen